Ciao a tutti, mi chiamo Roberto, frequento il corso Master 2018 e oggi vi preparo una pralina al Moscow Mule. Come ingredienti abbiamo del cioccolato fondente, del cioccolato al latte, del ginger beer, della vodka e del lime. E utilizzeremo uno stampo in policarbonato e del colorante color rame.